Uh, trovato gente della Season 1. E' quasi all'inizio del game. Quindi facciamo l'ultimo tentativo. Come va? va vediamo, vediamo cosa succede. Ok, sono fiducioso che però stavolta vada meglio. Ok, vabbè, andiamo. Tra l'altro, mi hanno detto in live che uh, il lobby abbiamo trovato già uno Season 1. Però finché il lobby non è un problema, l'unico problema è. Fondamentalmente è che ce lo possiamo ritrovare in fight Dato che era nella lobby preparatoria Ora sta in game Quindi la cosa mi preoccupa un po' però Speriamo di avere un po' di fortuna diciamo così Sta arrivando qualcuno Sta arrivando qualcuno Attenzione Oh fra Un po' di tracking brutto che ho avuto Ma va bene Nessun problema Sta arrivando anche una macchina Stiamo attenti ragazzi, su di me Una bella rainbow fiammeggiante rossa Alembo, avaste Furious E fermate. che season è? Non credo sia season 1, ma no, questa la vedo season 2 Anzi, sincero Decisamente No, ho i proiettili Ah, nel caricatore li avevo finiti, ok Ah, mamma mia come l'ho giocata male Meno male che stavo pieno di vita Meno male che sono partito con 200 Mamma mia ragazzi che problema No ragazzi ovviamente i no skin non contano Perché questi no skin sono comunque capitolo 2 season 1 Noi stiamo cercando esclusivamente skin capitolo 1 season 1 Quindi andiamo tranquilli Ok solo capitolo 1 season 1 Un po' di gente qua ci sta sempre a pleasant Eh invece pensavo che fosse un po' più deserta Invece invece, no Vado un attimo a ricaricare la lembo Ah no ma c'è la ruota distrutta No allora no No oh, no scherzavo Rip lembo Sembrava di aver sentito un nemico Ah no, ci sta infatti Aspettate, devo capire dove ha sparato Prego, prego Eh, prego, abbiamo fatto opera di ristrutturazione Prego, prego Per coca un euro A parte che questo tizio era un bot Perché si è girato di bot appena sono entrato Proprio da bot <ride> Vabbè, mi servono un po' di pozze però, eh Io in giro senza scudo non ci vado né mo né mai Quindi alla ricerca subito di cure, subito Ok, nemico lì, non entrare eh, Alla stessa skin, controllo per sicurezza, controllo per sicurezza, scanso di equivoci Altrimenti poi la gente nei commenti dice che ho imbrogliato Fatemi controllare un attimino Oh, perché non si ferma? Oh, fermati! Ma cosa spari? Ok, ragazzi, questo era quello del... Uh, del... Uh, come si dice? della... No. Oh, Uh, fra, fra, fra, calmo, calmo, calmo, calmo, calmo Era quello del pacchetto, era uno dei primissimi pacchetti usciti Però non credo fosse season 1 quello, credo fosse season 4 Perché mi pare che i pacchetti li hanno cominciati a mettere in season 4 60, colpito, c'è un botto di scudo Facciamoci il giro Colpito, 60 Dai, no Sta arrivando pure un'altra auto Dai Oh, quanta vita c'ha E basta Smettila! madonna quanto me ne ha levata. rischiosissimo ragazzi Sto rischiando Sto rischiando No, questo sicuramente non era season 1 Questo ne sono certo perché skin così complicate Così uh, belle Non le facevano in season 1 Cioè, oddio, non belle Skin così esatto, spavillanti Piene di brillantini Sarà tutto vivo, Fammi entrare Non da questo lato però Aspetta, questa che skin è? Uh! raga, Che season è? Che season è questo tipo? Questo è troppo semplice per essere di qualche season alta Controllatelo Non posso più aspettare ragazzi Non posso più aspettare dovevo eliminarlo Chiedo un attimo alla chat che Raga, che season era Quella è di salve il mondo e come vale? Vale non vale? Season 2 dicono? Season 3? Vabbè comunque non era season 1 Dicono che non era di season 1 Ok a posto No ok perfetto ok no, Però quella... Ci poteva essere di season 1 eh Quella ci poteva essere perché è una skin molto semplice Meno male Questa è di salva il mondo season 3 Ok a posto A posto ragazzoli È divertente il fatto che stiamo collaborando tutti quanti È molto figo che stiamo collaborando tutti quanti per cercare di Riuscire in questo obiettivo Mamma mia che figata Ok Ah finalmente una pozza grande Ok a posto Andiamo un po' dai raga Oh, aspettate No è partito È già partito No potevo farlo cadere No Invece no Quanto godo, quanto godo, quanto godo Questo non potremo mai sapere ragazzi di che season era Perché e a me i replay non si salvano Quindi non possiamo andare a vedere Diciamo che questo non lo era E no <ride> Va bene così, fidiamoci sulla parola di Porto the Game È da dietro però mi è arrivata questa Provo un attimo ad avvicinarmi Perché a questa distanza raga non me lo posso permettere Andiamo un po' Lo faccio passare avanti E Aura? Oh! E Aura sì, ok A posto. Aura andiamo tranquilli, Aura non è... Non è season 1, dicono che è season 8 quindi ci vediamo e andiamo, Al posto. Prendiamoci quest'altro camion, dai. Questo forse ha un po' più di benzina, anche se di poco, credo. Andiamo, dai. Cioè, oh, tizio davanti. Lo riesco a buttare sotto, ci provo? No, questo è no skin però, eh. Tranquilli. Mmm Ok è a posto come se non fosse successo niente fra come se non fosse successo niente Allora apriamoci le macchine dai non, non perdiamoci d'animo Non ho il rampino però comunque voglio avere un po' di mobility E le macchine in questo caso ci possono venire molto in aiuto Andiamo all'autorità voglio rischiare Controllatina veloce altro medikit non ci interessa Pozza grande corro mi lancio subito a prenderla Controlliamo nel bunker Quanto godo a fare questa cosa è sempre divertentissima Oh, uh, questo che si, ah no no, questo è um, l'agente elite, season 3, o 4, season 3? Sì sì, season 3, agente elite, season 3, questa la so, ok, easy Sembra che sto a fare un esame, questa la so, questa non lo so <ride> Oh, che, che cringe veramente, fare un esame di Fortnite sarebbe il cringe più assoluto Ok, a posto, ci siamo andati un po' a guadagnare qui, eh, ottimo Non sono riuscito a vedere la skin, non credo neanche voi sinceramente C'è rampino questo No, non, non è season 1 Non credo proprio, sinceramente Credo proprio di no La capolista, signori Salutami sta capolista, frate For gamer For gamer E il tracking È un pack, è un pack Ok, a posto, tranquilli, allora Andiamo più easy, immagino Ah, una bella Lambo. Sarei tentato di... Amma, um, ti buca la ruota, frate, mi spiace eh, con una ruota bugata non andrei lontano, te lo dico per esperienza, guarda Con due ruote bugate non vai proprio da nessuna parte Sta sparando qualcun altro, però io devo farvi vedere di che season è È il mostro di mare? No, ok, è, è season 10, è season 10 È il mostro di... Uh, il demogorgone, è il demogorgone Quindi andiamo tranquilli, è il demogorgone Ok E muori, mamma mia. Andiamocene subito. Stiamo attirando troppa gente. Tro troppi occhi addosso. E eh, infatti, questo è un problema, raga. Il fatto che mi devo avvicinare a ogni nemico per vedere di che season è. Ok, questo è vecchia, cioè è season questa season. Questa season passa battaglia di questa season. Quindi andiamo tranquilli. Bella, godo. Attenzione, mi devo necessariamente avvicinare Bright Bomber. Bright Bomber, no, di nuovo. Di nuovo Bright Bomber.